Ci stanno le tigre online, chi uh, che condividi uomo che non basta mai Ma ma Maxi, mi sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto, se a giocare non si salto è un bre, matalo, matalo Camperò dietro la cru, uh, di iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Round and round we go, losing self-control Ehi, hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale Io sono Anzi sì, e questo è un nuovo video contest ragazzi Allora come vedete ragazzi qui abbiamo la topolona la topolona è eh, bella topolona il mio personaggio ragazzi e niente allora è giunta l'ora ragazzi finalmente di fare questo video contest per l'account genesis ragazzi per l'account genesis che abbiamo lavorato in, in settimana scorsa insomma o più o meno una settimana fa cioè questo account, ragazzi, ebbene sì, dopo una bella plastichetta, alla fine, dopo un bel interventino di chirurgo plastico, abbiamo anche rimodernato eh, diciamo il personaggio. L'aspetto del personaggio. Come avete visto, siamo al rango 120, ragazzi, e abbiamo 51 milioni, 51 milioni, contanti pronti da spendere, ragazzi. Pronti da spendere. E, eh, non sono pochi, non sono assolutamente pochi. Allora, premetto che questo an account andrà regalato. Quindi, eh, noi del team Glitch abbiamo eh, diciamo creato ognuno a suo modo un completo come meglio gli piaceva. Quindi eh, chi vincerà questo account troverà all'interno dei completi un account che si, un uh, completo che si chiamerà Maximilk un completo che si chiamerà Gamer, un completo che si chiamerà Dark Glitch e un completo che si chiamerà Centuron corrispettivamente fatti da ognuno di noi quindi ognuno di noi ha fatto quei completi e ce n'è anche uno di Super Mario ragazzi di Super Mario e il boss che sono state due persone che comunque ci hanno aiutato moltissimo ehm, nell'ambito di questa settimana a cercare di potenziare questo diciamo questo profilo a cercare di arricchire a cercare di aiutarci nella nostra scalata ai soldi ragazzi vi ricordate il primo giorno che questo personaggio non aveva una tira non aveva un cazzo e ora andiamo a vedere le statistiche ragazzi andiamo a vedere le statistiche eh, vedete che abbiamo fatto veramente un botto di soldi qui si dà 72.376.464 dollari ragazzi entrate stimate spese ne abbiamo spesi una trentina ragazzi quindi significa che comunque abbiamo fatto bei soldoni da notare anche le statistiche dei giorni di gioco ragazzi eh, noi si sì, abbiamo impiegato una settimana per fare l'account ma una settimana scarsa perché abbiamo giocato due ore al giorno un giorno per la connessione un giorno per un'altra cosa abbiamo sempre avuto problemi quindi effettivamente le ore di gioco eh, di questo personaggio eh, qui andiamo a parlare di giorni di gioco che sono tre giorni e poche ore comunque tornate indietro e vedete tutto quello che abbiamo fatto nelle statistiche qui ragazzi abbiamo eh, comprato tutto abbiamo comprato arena war abbiamo comprato l'RC bandito nell'arena war abbiamo comprato il garage del night e, e questi garage ragazzi sono alcuni pieni con, con delle issi poi ci sono delle auto ragazzi sportive che abbiamo selezionato noi e comprato noi a nostro gusto che magari potete modificare nella base operativa ragazzi ci sono tutti i veicoli della base operativa, ovvero Bog Kanjali, Jetpack, eh, RC, non come cazzo si chiama, insomma lanti C'è parecchia roba ragazzi, c'è parecchia roba. Come state vedendo ci sono anche 50 deluxe da vendere ragazzi, quindi fatevi due conti a 2 milioni a macchina solamente queste 50 deluxe ci frutteranno la bellezza di 100 milioni non sono 2 milioni di macchine ma saranno molti di più ragazzi quindi già avremo i nostri 150 milioni più ci sono tutte le auto che comunque si possono vendere eh, e che sono da vendere ragazzi quindi dovrete fare attenzione al blocco giornaliero prima di vendere queste auto e ovviamente metterete una targa personalizzata a questo personaggio allora come ho già detto eh, avrà un montare di capitale ragazzi intorno a 200 milioni ma io ho detto intorno ma sono molti di più ragazzi mettiamoci a 300 milioni dai per andare bene 300 milioni di valore tra veicoli e tutto il resto e in più ragazzi la vera chicca abbiamo comprato il deposito veicolo speciali perché molti di voi piacciono i veicoli speciali e abbiamo comprato tutti i veicoli speciali, quindi abbiamo comprato la RUINER, abbiamo comprato il Phantom Wage, abbiamo comprato parecchia robetta, ragazzi. Quindi avrete eh, solamente da entrare, giocare, spendere e divertirvi, ragazzi. Perché comunque non avete più nulla da sbloccare, avete il rango 120, ragazzi, certo. Eh, le armi eh, sono fondamentali a 120 abbiamo tutte le armi quindi eh, ce la possiamo divertire poi abbiamo le abilità abbiamo tutto ragazzi l'unica cosa che non abbiamo è la statistica del radio allora il primo requisito ragazzi il primo requisito è questo mettete tutte le vostre attività del vostro canale youtube pubbliche in maniera che noi possiamo verificare ok ragazzi noi io parlo noi del team glitch eh? possiamo verificare chi eh, si iscrive ai nostri canali chi ha lasciato like a questo video perché voi dovete lasciare like e condividere questo video ma questi saranno altri requisiti che vedremo in seguito e, e quindi voi dovrete avere il canale pubblico se non sapete come si fa ad avere il canale pubblico ragazzi sul mio canale trovate un tutorial eh, quindi è abbastanza semplice andate nella sessione tutorial nella playlist tutorial e c'è cioè un tutorial oppure cercate come mettere il canale pubblico poi il secondo requisito ragazzi è eh, iscrivetevi al canale a tutti i canali del team glitch vi trovate qui in alto a destra e nel commento in primo piano perché sì, noi andremo a vedere eh, quando voi avrete lasciato il commento andremo a vedere se sarete iscritti nei corrispettivi canali del team glitch perché ragazzi canali del team glitch perché eh, tutto il team glitch ha collaborato a questo progetto chi eh, direttamente chi indirettamente quindi vi chiediamo un minimo di collaborazione, ragazzi. Magari di passare su tutti i canali che sono in descrizione o nella scheda qui in alto a destra o alla fine del video, ragazzi. Ok, troverete anche alla fine del video i canali. Però, per chi non riuscisse ad aprire la scheda, vada sotto nei commenti in primo piano e troverà tutto quanto, eh, diciamo, il papier di canali a cui dovrà iscrivervi lasciate un like a questo video ragazzi spaccate veramente quel cazzo di bottone del like ragazzi mi raccomando perché eh, il like è un requisito ragazzi oltre all'iscrizione, dovete lasciare un like perché altrimenti se avrete eh, diciamo si sì, messo l'hashtag per partecipare non avete lasciato un like non verrete selezionati questo qui eh, uno dei diciamo degli inconvenienti quindi mi raccomando ragazzi dovete fare attenzione a tutti quanti i requisiti di cui vi sto parlando quindi in gamba ragazzi e fate attenzione a quello che leggete a schermo perché eh, io sì ve lo sto dicendo però lo vedete anche a schermo quindi requisito numero 4 ragazzi dovete commentare per vincere dovete commentare con uno di questi 4 hashtag magari se siete non so, eh, iscritti di centurion commentate con centurion se siete iscritti di dark glitch commentate con dark glitch basta che è quel tipo di hashtag che vi ho lasciato nel video se sarà un hashtag diverso tipo hashtag partecipo come fa tanta gente perché non ascolta i video e quindi prende, scrive partecipa alla cazzo eh, non verrà selezionato quindi detto questo ragazzi faccio gli ultimi ringraziamenti fate bene attenzione a cosa c'è scritto qui perché eh, altrimenti non vincerete Faccio gli ultimi ringraziamenti, ringrazio tutto quanto il team glitch, ringrazio Boss, anche se eh, i ringraziamenti sono passati a inizio video, però li faccio anch'io verbalmente, ringrazio come ho già detto Boss82, ringrazio Mario alias Super Mario Bros per la loro collaborazione, un saluto, buona fortuna a tutti!